Here we go for today's oofo plate. Fantastic oofo plate, succulent oofo plate from Italy, in particular Campania, Naples. First of all, as you know, observe carefully at uh, the small uh, ufo plate on the uh, oofo plate. Then, uh, You make the two UFO plate plates fly. Now perform the magical musical moment with the, the cutter, and finally remove the small uffo plate from the... or the... soup uffo plate today's uffo plate is... pasta uh, alla bolognese Uh, beautiful sensation truly ex exquisite and now we also pat a little parmesan yes and it is the top in this way yes, uh, pasta bolognese uh, is one of my most favorite Rates di pasta in top 10, credo. think e con parmesan e anche se è il reggiano parmesan veramente, questo plato è davvero esquisito e, above all, se siete davvero freddo come sono io come sono in questo momento, sono troppo freddo quindi, spero che ti piacciono e anche se ti piacciono il video But uh, surely you hit this plate uh, one time, almost one time, at last, sorry, once time in your life, this plate, uh, have a great day again.